Ciao a tutti un breve video per raccontarvi di una cosa che è accaduta quasi per caso mentre stavo guardando una clip su youtube di una youtuber americana si chiama justin una blogger molto appassionata di apple e quindi con l'uscita dei nuovi prodotti appena presentati ha preparato un video e ha mostrato insomma l'unboxing di questi nuovi prodotti io ah scusate non stava qua, eccolo qua lei si chiama Justin e il suo canale YouTube si chiama iJustine iJustine come iPhone l'ultimo video che ha realizzato è sul Mac Studio so nice! Eccolo qua! E in questo video quindi fa vedere il nuovo Mac Pro e anche il nuovo display nel presentare il Mac Pro e quindi nel far vedere come funziona una volta installato essendo che utilizza Final Cut per montare va a mostrare alcune cose e a un certo punto dice questa è la nuova versione beta di Final Cut che sto già sperimentando avendo lei probabilmente contatti molto diretti con, con la casa madre con la Apple questa è la nuova versione di Final Cut e quindi vi faccio vedere una nuova funzione che è la funzione del Dupe Detection quella funzione che esisteva già nel vecchio Fanaccat 7, ma poi con l'arrivo di Fanaccat X era completamente sparita e invece appunto viene recuperata. La dup detection significa duplicate detection, cioè la ricerca all'interno di una timeline di tutte le clip duplicate. Quindi se noi per errore Abbiamo montato la stessa scena in più momenti all'interno del nostro video ci viene segnalata e viene segnalata nell'index adesso vi faccio vedere proprio lo spezzone in cui ne parla e quindi da lì si capisce che viene aggiunta questa cosa lei dice anche che questa è una versione che uscirà a breve quindi ci dobbiamo aspettare a breve l'arrivo eh, di una 10.6.2 e quindi con delle novità speriamo non sia solo questa però intanto questa è una novità eh, di cui possiamo essere certi niente di eccezionale però devo dire che è una funzione sicuramente molto utile soprattutto per chi fa lavori in cui va a recuperare molto materiale ma anche per chi magari monta matrimoni per, e, e quindi magari riutilizza alcune scene e vuole essere certo all'interno del, del video di quante volte magari ha riutilizzato la, la medesima scena è una buona notizia significa che comunque lo sviluppo prosegue come sempre d'altronde continuano ad arrivare gli aggiornamenti e significa anche che probabilmente a breve riceveremo un nuovo aggiornamento di final cut un saluto a tutti ciao I love looking at other people's final cut timelines, so here's mine this is also running a beta version of final cut which is kind of exciting because you might notice these little lines right here that is showing Duplicate footage and final cut, which is something that will be coming out very soon. I'm just gonna drop in this multi cam timeline. And what I love.